Beautiful, Ope torna a gennaio ma cambia volto, arriva Annika Noelle. Beautiful, il ritorno di Ope ma senza Kim matulla, la nuova attrice è Annika Noelle. Colpo di scena a Beautiful, torna Ope Logan. Questa volta è tutto vero. Nessuna Buffalo Offcake News. Gli autori della soap opera americana hanno deciso di far rientrare nelle storie di Los Angeles la figlia di Brooke e Deacon. Ma con una grossa novità, la giovane avrà un nuovo volto. La bionda Kim Matula non ha voluto rientrare nel cast per dedicarsi ad altri progetti lavorativi e così la produzione ha deciso di recastare il personaggio. Come fa sapere Soap opera di Jest, la nuova attrice di Opel Logan è Annika Noelle. Mora e con gli occhi azzurri, la nuova interprete farà il suo suo ingresso nelle puntate americane di gennaio 2018. Puntate che noi vedremo in Italia solo la prossima estate a causa del grosso divario che si è venuto a creare tra la messa in onda della CBS e quella Mediaset. Open nuova attrice, chi è Annika Noelle?. Chi è la nuova attrice di Beautiful? Annika Noelle è nata e cresciuta a Boston, ha iniziato a recitare nel 2010, ha all'attivo pochi ruoli nel mondo del cinema indipendente e della televisione. È stata nel cast di Jersey Boys, quando l'amore sboccia a Natale, Evan scrime. La soap incentrata sulla famiglia Forrester è la grande occasione lavorativa per Annika che, grazie al personaggio di Hoppe, diventerà famosa in tutto il mondo. La ragazza è molto attiva su Instagram e, come scritto nella sua bio, è una grande appassionata di animali e televisione. Il futuro di Hoppe Logan a Beautiful. Con l'introduzione di una nuova attrice, cosa succederà ora a Ope? La modella è stata per Ban tre anni a Milano, dopo aver perso il figlio che aspettava dal marito Viat. Una volta rientrata a Los Angeles, proverà a riavvicinarsi al figlio di Quinn non riallaccerà i rapporti con Liam, da sempre il suo grande amore? Al momento entrambi i fratelli Spencer sono impegnati in faccende piuttosto complicate. Nelle ultime puntate americane, Viatta ha intrapreso una relazione clandestina con Katie mentre Liame è diviso dalla moglie Steffi e dall'amica Sally Spectra.